Il 10 e 11 novembre 2016 si è tenuto a Roma presso l'Aula Urrico Bracci del quarto padiglione del Policlinico Umberto I e in diretta, in videochirurgia, dalle sale operatorie del Dipartimento di Urologia, il terzo simposio internazionale sull'implantologia delle protesi peniene. Ospite ed eccezione il chirurgo americano Paul Perito, che con il collega e amico Gabriele Antonini ha effettuato due impianti di protesi peniene idraulica tricomponente con tecnica mini-invasiva. Ai quattro tavoli operatori anche il gruppo di Torino, con in testa il professor Luigi Rolle. La disfunzione rettile è un problema sociale, è un qualcosa che coinvolge milioni di uomini nel mondo. Il problema è che l'uomo non esce allo scoperto oppure non sa di avere la possibilità di risolvere il problema. La protesi, io direi meglio dispositivo endocavernoso, è un qualcosa che risolve completamente il problema della disfunzione rettile in modo, con questa tecnica che abbiamo messo a punto, mini-invasiva, di cui l'esperto mondiale sarà ospite qui da noi al Policlinico, il professor Paul Perito, che è eh, in arrivo, è praticamente il nostro partner e con il quale abbiamo creato un trade union incredibile siamo l'unico centro a livello europeo riconosciuto e accreditato per questa tecnica chirurgica mini-invasiva I think everybody should understand that the very first treatment for erectile dysfunction was a penile implant and that started the multibillion dollar business that has now become Viagra, Cialis and everything else But the penile implant is the mainstay treatment for patients that have end-stage erectile dysfunction. And it's the only treatment that will stop atrophy of the penis, meaning shrinking of the, of the penis. We started this minimally invasive technique about 15 years ago, at least five or six years ago now. Uh, Dr. Antonini and myself collaborated on improving the procedure to what it is today, which is a procedure that takes about 15 minutes, can be done under local anesthetic It can be done as an outpatient and usually our patients are back to resuming sex sometime within say three to four weeks minimum, maximum six weeks.